Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi in questo video voglio parlare con te del dropshipping nel 2022 2023 su come sta cambiando questo business e su come puoi iniziare un business di successo nel 2023 e nel, nel quarto trimestre del 2022 e come si, si sta differenziando nel tempo rispetto a prima e come sta mutando in questo video cercherò di raccogliere una serie di consigli e sicuramente ti serviranno quindi non ne andare rimani qui dopo la sigla ragazzi bentornati eccoci qui eh, per chi non mi conoscesse sono Daniele un e-commerce manager eh, un esperto nel dropshipping su marketplace come ebay amazon new egg walmart trovi un, un sacco di video nel mio canale per chi mi segue, so che in questi mesi non ho fatto video, non ci sono stato Ma voi avete continuato a seguirmi su Instagram, a cercarmi, a vedere i miei video Vedo che gli iscritti stanno aumentando, grazie a tutti eh, Cercherò di essere più regolare nei video Ho già eh, messo in programma eh, un, una scaletta ben precisa Purtroppo, a differenza di alcuni youtuber da 50.000-70.000 50 iscritti noi non guadagniamo con le consulenze con youtube ma noi guadagniamo facendo dropshipping reale quindi è ovvio che in momenti intensivi di lavoro non c'è molto tempo da curare i canali di comunicazione eh, sono sicuro che capirete ciò che intendo eh, detto questo vi prometto che il canale tornerà a essere operativo da esattamente ora quando state vedendo questo video questo è un il primo di una lunga serie di video che verranno e di novità che, che verranno e di informazioni nuove che vi sto portando come sapete il canale è stato molto basato su dropshipping ebay eh, che ancora funziona ancora è perfettamente attivo, un business in crescita ma eh, inizieremo a parlare anche molto in dettaglio di nuovi marketplace eh, di altri modi alternativi di eh, monetizzare e di fare dropshipping Detto questo arriviamo al topic di oggi che è quello del dropshipping nel 2022, fine 2022, inizio 2023. Penso che sia doveroso fare un discorso che io non vedo mai fare a nessuno e che vedo che ancora non è molto ben chiaro nella mente eh, delle persone che si addentrano in questo tipo di business. Come è cambiato il dropshipping in questi anni? Andiamo a, fare, andiamo a vedere un attimo indietro Andiamo a vedere eh, fino a un paio di anni fa come funzionava la cosa Si apriva un negozio, si andava su AliExpress, si cercava un prodotto Si metteva in vendita, si, si pubblicizzava Si facevano alcune ads, eh, alcuni video su Facebook, su Instagram La gente eh, arrivava nel tuo negozio, quindi generavi traffico e vendevi Tutto questo non funziona più, ragazzi è inutile girarci attorno no? o comunque funziona in modo molto eh, relativo e diminuito molto, okay? questo per l'aumento dei costi di pubblicità questo per l'aumento della concorrenza, per l'abbassamento eh, della qualità dei prodotti per l'allungamento dei tempi di spedizione a causa delle leggi europee, delle doganali e quant'altro le leggi anticina e anche e soprattutto per l'alzamento dell'aspettativa dei clienti che allora si aspettano i prodotti a essere consegnati a casa in tempi ragionevoli quindi quello che noi conosciamo è dropshipping non funziona più o funziona solo in parte questo ancora vedo che è molto difficile da radicare nella testa delle, delle persone questo ancora non è stato molto, eh, molto compreso ora lasciando stare questo discorso che però è fondamentale per capire quello che Dio di in poi come facciamo a iniziare eh, un business di successo nell'e-commerce? Perché ricordiamo che il dropshipping è e-commerce, non c'è nessuna eh, differenza sostanziale fra vendere con un magazzino fisico e vendere in dropshipping, cambia solo il metodo di spedizione. Ma il business è l'identico, ok? Quindi quando noi andiamo a vedere un business di qualsiasi tipo dobbiamo avere una strategia, dobbiamo avere un piano, dobbiamo avere una struttura. E dobbiamo sapere cosa stiamo facendo. Senza di questo non avremo mai successo. Ma all'atto pratico voglio darvi alcuni consigli e sicuramente vi serviamo. Primo, finitela di spedire dalla Cina. Ragazzi, finiamola con questa storia di cercare i prodotti dalla Cina. Io eh, conosco decine di migliaia di dropshipper, ho parlato con decine di migliaia di dropshipper di tutto il mondo, quindi italiani, americani, eh, tedeschi australiani, canadesi che operano in tutti i mercati ormai chi fa dropshipping dai supplier della Cina sono i minoranza quasi nessuno davvero non ce n'è ne quasi nessuno questo perché nel 2022 nessun acquirente è disposto ad aspettare 30-40 giorni per prima consegna semplicemente non funziona ragazzi okay? dobbiamo alzare la qualità dei tempi di spedizione questo non funziona più senza contare che la maggior parte degli acquirenti ormai sa quello che fate e non ci sta a overprezzare, a overpagare, quindi a pagare in maniera, maggiormente, eh, in maniera ma maggiorata un oggetto che può essere solo su AliExpress sicuramente ragazzi non confondiamo si può ancora fare profitto con questo business model ma questo non è più l'ideale non è più la, il business ideale è inutile girarci attorno se poi dobbiamo andare a parlare dobbiamo cercare un modo per farci qualche centinaio di euro al mese senza dubbio è una cosa che può funzionare ma questo non è il nostro scopo ricordiamoci il nostro scopo è creare business di successo creare strutture automatizzate di successo che ci permettono di ingrandirci, ci permettono di avere una libertà finanziaria e ci permettono di creare un'impresa di successo. Que che è diverso dal giocare e cercare di fare qualche centinaio di euro al mese, quello non è impresa, quello è monetizzare quello che stai facendo e arrotondare, che probabilmente per alcuni può essere un obiettivo valido, per altri no. In questo canale si parla su come costruire imprese di successo, non su, ma anche su come monetizzare, ma il mio obiettivo è cercare di installarvi una mentalità di successo, ok? E nessuna persona si può considerare di successo se si accontenta di business model più scadente o di una monetizzazione bassa. Questo era il punto 1, passiamo al punto 2, ragazzi, canali, canali di vendita, canali di vendita. È finita l'era del mono canale, ok? È finita l'era di vendere solo tramite Shopify, è finita l'era di vendere solo tramite eBay. Attenzione, di nuovo, non sto dicendo che con un mono canale... Eh, non, non lavori ma non stai ottimizzando il tuo business non stai ingrandendo il tuo business e non lo stai diversificando perché la diversificazione è una cosa fondamentale se domani Shopify vi blocca il sito cosa fate? restate senza income se eBay vi sospende l'account cosa fate? restate senza income quindi diversificare è importante e scalare come dico sempre in verticale ma anche in orizzontale verticale è ingrandire un singolo negozio orizzontale è ingrandire il business con più negozi ad esempio noi ci siamo ingranditi per questo non, ci siamo, non sono stato presente su YouTube perché ho lavorato un sacco nella, oriz nella orizzontalità non sono nemmeno sicuro se si dice così, ok, facciamo finta di sì, del business, eh, siamo ingranditi su New Egg che è un, eh, un marketplace americano di elettrodomestici, lo abbiamo portato a 50.000 dollari di incasso mensile, siamo ingranditi su Facebook Shops, l'abbiamo portato a 100.000 dollari di interessi eh, mensili, Okay? ci siamo, stiamo intendendo su diversi canali a ebay di cui vi ho parlato per tanti anni funziona ancora ho tantissimi studenti ho più di 100 studenti che sono entrati su dropshippingkm0.com che è il mio corso ebay e che è ancora valido ancora funziona ehm, puoi creare un'entrata noi generiamo ancora decine e decine di migliaia di euro tramite le vendite ebay al mese ma il discorso non è se funziona o non funziona, il discorso è creare nuovi flussi di denaro. Per creare nuovi flussi di denaro devi, um, devi scalare su diversi marketplace. Inoltre questo ti permette di stare più sereno, avendo più income, più diversificazione e ti permette anche di creare brand più forti perché più eh, canali hai, più ecosistema puoi creare attorno a un, a, un, a un nickname per esempio mettiamo che tu hai un negozio eBay e vendi penne ok stai vendendo queste penne queste penne le cominciare a mettere tramite un sistema automatico una struttura automatica le cominciare a mettere su eh, New Egg, le comincerai a mettere su Etsy, le comincerai a mettere su eh, Shopify, su Facebook Shop e crei attorno al brand di queste penne un ecosistema che acquisisce valore perché anche il nome del negozio acquisisce valore, che il business acqu acquisisce valore a questo punto potrai scalare, in questa è un business che avrai scalato in diversi canali potrai creare un altro business di penne blu questa volta o di mappamondi o di ipad o quello che vuoi e ripetere il processo, ripeti, ripeti, ripeti il processo e creerai tantissime entrate diversificate tra loro, sconnesse tra loro e ti faranno dormire sereno e che ti permetteranno di scalare il business in, eh, a livelli inimmaginabili tu devi ottimizzare quello che stai creando, io non capisco perché ragazzi si parla nei canali ita italiani youtube anche americani ok ma specialmente italiani sono molto indietro in Italia vi spiego come fare il dropshipping ai livelli del 2017 2016 ok ormai non si fa più questo sì, dropshipping funziona sì ma non è più il mindset corretto già da tanti anni ma ancora quasi continua a dirvi cercate il prodotto dalla Cina create lo store Shopify create no come l'abbiamo fatto prima, appunto, questo discorso può funzionare, ma non è il nostro obiettivo. Terzo punto, ragazzi, create una struttura funzionante. Non potete scalare a vendere decine di migliaia di euro al mese, centinaia di migliaia di euro al mese o milioni al mese senza una struttura adeguata. Cosa significa una struttura adeguata? Significa avere diversi piani per di cap ad esempio fate ads su facebook vi servono tanti business manager separati tra loro potete farlo tramite software come multilogin, eh, avete nei vari negozi ebay vi serve una struttura per tenerli separati vi servono delle assistenti virtuali per girare, girare e automatizzare i business voi dovete essere impegnati a Creare e scalare il business, non arrivare agli ordini e rispondere ai messaggi. Quindi vi serviranno delle strutture. Come si crea una struttura? Innanzitutto con i software adeguati. Uscite i soldi, pagate i software. Non costano nemmeno tanto. Software adeguati sono, ad esempio, Slack, Upstaff, Asana, Miro. Eh, tutti questi software, imparate a utilizzarli, cercateli e capite come integrarli al vostro business se avete già un business che funziona se in parte o comunque sta cominciando ad andare pagare qualcuno che vi aiuta a creare una struttura okay? che vi aiuta a organizzare il business se voi non organizzate il business non lo potete automatizzare qui qua passiamo al quarto punto automatizzate se voi volete fare un business di successo se volete vendere un milione a mese avere un netto di 100k al mese dovete automatizzare il business cosa significa automatizzare? significa delegare tutti quei processi che consumano tempo e che non sono eh, e che non necessitano la vostra diretta responsabilità ad altre figure o ad altri o ad alcuni software okay? ad esempio in che modo noi automatizziamo il nostro business? noi automatizziamo il nostro business su vari aspetti il primo inserimento oggetti e ricerca oggetti dove necessario, ok? ma con il mio metodo di lavoro noi facciamo quasi niente di ricerca oggetti ok? se ne volete sapere di più cercatemi su Instagram o iscrivetevi al canale Customer Service, noi abbiamo una squadra di eh, assistenti virtuali dalle Filippine eh, che lavorano benissimo e che si alternano e che si occupano del Customer Service di tutti i negozi filement degli ordini quindi quando un ordine entra deve essere spedito automatico potete utilizzare un software di eh, order management per spedirlo in automatico o se dovete mm, ordinare manualmente al supplier mettete un VA o diversi VA in base al vostro numero di ordini che fanno gli ordini manualmente per voi ok eh, a livello finanziario dovete ovviamente monitorare i flussi di denaro e spappagliarli dove serve, ma qua già andiamo su altri, altri livelli di automazione. Comunque sia, questi sono i punti primari di automatizzare un business. Dopo avete automatizzato questo, ripetete automatizzate di nuovo, ripetetelo cioè, cioè, no, poi lasciamo, lasciamo stare anche i tecnicismi ma non ci vuole, cervello cioè, a capire se una cosa funziona, automatizzala e ripetila se questa cosa ti porta 1000 euro al mese automatizzala e ripetila e ne, ne avrai 2000 automatizzala e ripetila e ne avrai 3000 cioè, voglio dire, matematica base ragazzi ripetete perché vi, vi fissate io vedo, e questo capita purtroppo anche con i miei studenti iniziano un'attività, hanno un flusso di denaro non investono per ripetere l'azione e, e ingrandirsi. si accontentano questo non va bene ragazzi anche perché non vai a diversificare questo è il nostro quarto punto sono sicuro che i video non, non so a quanti minuti siamo ma sarà già abbastanza lungo però sono concetti molto importanti da capire se volete avere successo capite i canali dove potete profittà, uh, fare profitto, uh, ve, ve li dico con io, ok? Instagram Shop, Facebook Shop stanno creando un sacco, ok? New Egg, poca concorrenza, ho fatto un sacco di video riguardo. Etsy, eBay, Amazon, sfruttate ogni canale. Aprite un'entità fisica per ogni mm, business che avete, un'azienda e aprite tutti i canali. Di, di vendita su quell'azienda e automatizzate il tutto questo è importante investite ultimo punto di questo video investite ragazzi investite in conoscenza informazione investite il tempo, investite il denaro non, non potete farne a meno ok? lasciate stare tutto il materiale pubblico e la maggior parte trovate in giro su roba datata che non funziona e anche se funziona non potete mh, è difficile iniziare se non investite del denaro e del tempo per un concetto psicologico ok fino a quando noi non mettiamo denaro non facciamo un investimento e quindi mettiamo qualcosa di nostro il nostro cervello non si attiverà al 100% a finire quella cosa o a mettersi di impegno una cosa è diversa, se io spendo 600 euro per una consulenza eh, sarò più portato a metterla in pratica per riprendere il denaro investito quindi investire è necessario sia a livello psicologico ma a livello di formazione perché ovviamente quello che un professionista vi può dare uno a uno è diverso dal, dalle cose che potete trovare gratuite online okay? ovviamente ragazzi diffidate dai youtuber rispetto a. Professionisti, ok. YouTube è un canale di informazione, ma sinceramente io diffido da quelli che pubblicano 6, 7, 10, 15 video al giorno promoten, promuovendo come loro sanno fare business. Sì, sono ottimi formatori, sono ottimi venditori, ma è difficile, ragazzi, che c'è tutto questo tempo. Se hai attività come si, si presuppone che generano milioni. È difficile che puoi spendere tutto questo tempo su YouTube, su Instagram a fare tutte canali, tutti, tutti quei canali, tutti quei video, ok? Ovviamente puoi automatizzare, ma c'è sempre un limite, ok? Eh, quindi state attenti a chi date i vostri soldi e formatevi in modo corretto ragazzi spero che questo video vi sia stato utile iscrivetevi al canale perché da oggi in poi dal momento in cui stai vedendo questo video usciranno così tanti video di informazioni utili pratiche vi farò vedere l'atto pratico tutto quello che vi ho detto in questo video e tutti i risultati che potete ottenere e come fare quindi iscrivetevi contattatemi su Instagram se avete domande ci vediamo al prossimo video ciao